Ma come funziona un trip per te che hai bisogno di fare una domanda? Niente di più facile, una volta eseguito il login dovrai semplicemente selezionare la parte relativa a fare una domanda e potrai scegliere il luogo, la nazione, l'argomento di cui hai bisogno di informazioni e in base a queste tue scelte ti verranno proposti i profili più idonei con dati, informazioni e quant'altro utile per poter scegliere la persona da cui vuoi avere una risposta. Una volta che avrai fatto la domanda e impostato il tempo entro cui eh, vuoi essere aiutato, riceverai una notifica e potrai tranquillamente leggere la risposta della persona e valutarla. Dopo toccherà solo a te decidere se fare un'altra domanda, concludere la conversazione oppure organizzare un incontro per salutare o ringraziare la persona che ti ha dato una mano. On Trip, un nuovo modo di viaggiare.